Benvenuti, in questo video faremo un viaggio nel tempo per esplorare quale potrebbe essere il destino ultimo dell'universo. Per farlo ci aiutiamo con un orologio particolare che chiamiamo l'orologio dell'eternità. La lancetta impiega 10 anni per raggiungere l'una, 100 anni per raggiungere le due, 1000 anni per raggiungere le tre e così via. Facciamo partire l'orologio e vediamo cosa succede man mano che il tempo scorre. Quando l'orologio segna l'una, sono trascorsi 10 anni e la Terra ha compiuto 10 orbite attorno al Sole. Nello stesso tempo, il pianeta Giove ne ha percorsa solo una. Per la precisione, Giove impiega poco più di 11 anni per completare un'orbita. Quando l'orologio segna le due, sono trascorsi 100 anni. In questo lasso di tempo possiamo assistere ad almeno un passaggio della cometa di Halley, che si ripresenta dalle nostre parti ogni 75 anni circa. Quando l'orologio segna le tre, saranno trascorsi mille anni. In questo lasso di tempo si verificano due passaggi della grande cometa del 1861, che ha un periodo di 409 anni. Durante l'ultimo passaggio è rimasta ben visibile a occhio nudo per circa tre mesi. Alle 4, fra 10.000 anni, la stella polare non segnerà più il polo nord geografico. Infatti la Terra oscilla come una trottola a causa del moto di precessione, e l'asse di rotazione descrive una circonferenza che viene percorsa in circa 26.000 anni. Fra 10.000 anni l'asse di rotazione punterà in prossimità di Vega, la stella più brillante della costellazione della Lira. Nell'universo tutto è in movimento, anche le stelle, sebbene siano talmente lontane da sembrare ferme. Quando l'orologio segnerà le 5, fra 100.000 anni le stelle avranno cambiato posizione al punto che non saremo più in grado di riconoscere la forma delle costellazioni. Alle 6 saranno trascorsi un milione di anni. Entro questo tempo, se non prima, la stella supergigante Betelgeuse della costellazione di Orione sarà esplosa in una supernova. Questo evento produrrà talmente tanta energia che la supernova potrebbe essere visibile in pieno giorno per settimane, come già successo per supernove del passato. Alle 7 saranno trascorsi 10 milioni di anni. In questo lasso di tempo la Terra potrebbe essere stata colpita da diversi grossi meteoriti, come quello che si ritiene abbia causato l'estinzione dei dinosauri. Alle 8 il pianeta Marte avrà probabilmente perso la sua luna più interna. Phobos si trova pericolosamente vicino al limite di Ross, che è la distanza al di sotto della quale una luna viene sgretolata dalla gravità del pianeta attorno a cui orbita. Cosa succede a dei frammenti di Phobos è difficile da prevedere. Forse cadranno su Marte come meteoriti oppure formeranno un anello. A proposito di anelli, fra 100 milioni di anni quelli di Saturno scompariranno a causa della radiazione solare che lentamente li sta facendo evaporare. Alle 9 saranno trascorsi un miliardo di anni, il tempo necessario al sistema solare per compiere più di 4 orbite attorno al centro della Via Lattea. Il periodo di rivoluzione del Sole attorno al centro galattico è circa 230 milioni di anni. Questo significa che l'ultima volta in cui il Sole si è trovato dove si trova oggi, la Terra era abitata dai dinosauri. Quando l'orologio segnerà le 10, il nostro Sole avrà già da tempo esaurito il combustibile che alimenta la sua fornace nucleare. Dopo aver espulso gli strati esterni, il suo nucleo diventerà una nana bianca. È molto difficile che il nostro pianeta sopravviva alla morte del Sole. Dalla distanza in cui si trova oggi la Terra, ciò che resta della nostra stella avrà la luminosità della Luna piena in una notte limpida. Alle ore 11, tra 100 miliardi di anni, le galassie che fanno parte del gruppo locale si saranno fuse in un'unica grande galassia ellittica, a causa della mutua attrazione gravitazionale. Il gruppo locale è composto da circa 80 galassie, tra cui la Via Lattea, la galassia di Andromeda e la galassia del Triangolo, e occupa una regione sferica con un diametro di 10 milioni di anni luce. Alle ore 12 saranno trascorsi mille miliardi di anni. L'universo si sarà espanso di cento milioni di miliardi di miliardi di volte. La materia isolata sarà separata da distanze tali da non poter mai più interagire in alcun modo. Quando l'orologio segnerà le 13, tutto ciò che è al di fuori del supercluster di galassie che ci circondano non sarà più visibile. Alle 14, tutto l'idrogeno presente nell'universo sarà già stato consumato per formare stelle. Da qui in poi non ne possono nascere di nuove, quelle esistenti saranno destinate a spegnersi una dopo l'altra, facendo piombare il cosmo nel buio eterno. La nana bianca che costituisce il residuo del nostro Sole è destinata a raffreddarsi. Questo processo richiede un tempo immenso perché l'unico modo per perdere calore è irradiarlo nello spazio, ma il vuoto dello spazio è un ottimo isolante. Allo scoccare delle 15, tra un milione di miliardi di anni, il sole si sarà completamente raffreddato diventando una nana nera. Il tempo necessario perché si formi una nana nera è superiore all'attuale età dell'universo, per cui si ritiene che al momento non ne esista nessuna. Quando tutte le stelle si saranno spente, resteranno solo buchi neri che lentamente ingloberanno la poca materia rimasta. I buchi neri saranno l'ultima fonte di energia in un universo morente. È probabile che un buco nero sia l'ultima cosa che vedrà l'ultimo essere vivente. Nemmeno i buchi neri però sono eterni. Il fisico Stephen Hawking ha ipotizzato che col tempo i buchi neri evaporino fino a scomparire. Il processo è lentissimo, ma da qui all'eternità c'è tutto il tempo perché ciò accada. Quale sia il destino ultimo dell'universo è ancora oggetto di dibattito. Se esiste abbastanza materia per invertire l'espansione, l'universo è destinato a contrarsi in una singolarità. Il Big Crunch è l'opposto del Big Bang da cui ha avuto origine il cosmo. C'è chi ipotizza che il Big Crunch possa dare origine ad un nuovo Big Bang e quindi a un nuovo universo in una catena infinita di creazioni e distruzioni. Se invece non c'è abbastanza materia, l'universo è destinato a diventare sempre più buio e freddo, mentre gli ultimi buchi neri evaporano. Alla fine ci sarà solo uno spazio praticamente vuoto, attraversato da qualche sparuta particella elementare dove la temperatura scenderà fin quasi allo zero assoluto. L'ipotesi al momento più accreditata sulla fine dell'universo è però quella del grande strappo. Sembra infatti che l'espansione dell'universo stia accelerando, spinta da una forma di energia ignota che, con scarsa fantasia, viene chiamata energia oscura. La dilatazione dello spazio diventerà sempre più veloce fino a strappare gli elettroni ai nuclei atomici se ne saranno rimasti. Quando la velocità di espansione sarà infinita, lo spazio stesso è destinato a sgretolarsi. Gli scenari futuri che abbiamo visto non sembrano molto allettanti. Non abbiamo però motivo di preoccuparci. I tempi in gioco sono talmente immensi che è come se la fine dell'universo per noi non arrivasse mai. Qualunque essere intelligente che riuscisse a guardare in faccia l'eternità saprà sicuramente come cavarsela. Sia la luce. E luce fu.